Un saluto da Gerardo Paterna e ben trovato a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Oggi affrontiamo un tema interessante, forse diciamo il tema più estetico legato alla professione dell'agente immobiliare e lo facciamo insieme a Gianmarco eh, Toscano, eh, founder e CEO di Planimetrie.net. Gianmarco buongiorno e grazie per essere qui con noi. Ciao Gerardo, grazie a te. Allora, Gianmarco, tu sei collegato dalla bellissima Catania. Sì, è vero, questa okay. è una delle nostre sedi. Questa è la sede principale che, appunto, si trova a Catania, in via Cucella Porto Trenta. Eh, sì, la nostra città è piena di calore, di sole, di luce. Eh, e <ride> Tutta questa passione la, mettiamo, la riversiamo anche. Nel nostro lavoro e nelle nostre planimetrie assolutamente confermo confermo tutto sia la passione per il lavoro che per il, il colore e il calore della, della città di Catania che è veramente bellissima porto sempre nel cuore allora anche se eh, il nome, insomma, planimetria.net, ci dà già un grosso indizio ecco su cosa su cosa fate, ci racconti di come si sviluppa la, la vostra attività dedicata, ecco, agli agenti immobiliari. Sebbene è giusto precisare che tu sei un grande professionista nel mondo dell'architettura, dell'oggettistica, anche industriale, quindi insomma, Palimetria Net è in realtà una sorta di spin-off rispetto alla tua professionalità eh, quotidiana. Sì, è vero, io sono laureato in product design, quindi ho la fortuna di realizzare oggetti d'arredo per le industrie del mobile. Eh, però planimetrie.net è una parte del nostro lavoro che è veramente molto emozionante. Ovviamente lo dice anche il nome stesso, realizziamo planimetrie, lo facciamo dal 2009, quindi già è passato molto tempo, siamo orgogliosi di dire che le nostre planimetrie ormai arrivano in tutte le nazioni nel mondo, forse tutte no, però devo dire che siamo veramente eh, molto conosciuti, operiamo prevalentemente in Italia, Germania, Francia, Belgio, ma devo dire che appunto vengono eh, recapitate un po' ovunque. E siamo così conosciuti e apprezzati perché le nostre non sono planimetrie tradizionali realizzate 2D, 3D al computer, ma sono realizzate a chine acquarello a mano libera, eh, da architetti interior designer con passione, con tanto talento. Eh, e sono delle planimetrie che emozionano insomma no certo, ma infatti la domanda poi era un po' quella allora, in un'epoca un digitale dove si colloca ecco, il vostro servizio eh, planimetrie.net? guarda le nostre planimetrie non sono planimetrie tecniche che arrivano all'atto notarile, all'erogito, non servono per quello eh, le nostre però arrivano fino a quel momento e quindi sono uno strumento determinante eh, nella vendita immobiliare perché sono uno strumento che emoziona, che cattura l'attenzione, che coinvolge, che distingue l'agente immobiliare che ne fa parte, che, che sceglie di utilizzare il nostro servizio. Esattamente funziona in questa maniera, eh, l'agente immobiliare che sceglie planimetrie.net si collega sul nostro sito www.planimetrie.net www chiaramente e allega la planimetria catastale, il virtual tour, le foto, se dispone di questi elementi e riceve nell'arco di pochissimi giorni una planimetria dipinta in acquarello eh, scansionata e inviata ad altissima risoluzione che è utilissima per essere inserita nella luce immobiliare perché Oggigiorno eh, sappiamo tutti che la casa si vende online, non solo in questi momenti particolari che stiamo vivendo, anzi probabilmente molti se ne sono resi conto ancora di più eh, per la scarsità di visite e la possibilità eh, di non poter eh, accogliere il cliente o conoscerlo appunto di persona e accompagnarlo nella visita guidata della casa e quindi ci si rende conto che l'annuncio immobiliare eh, sul web è determinante perché la gente non ha più voglia di perdere tempo, ci sentiamo tutti o siamo tutti veramente molto impegnati e quindi quando ci colleghiamo nei vari portali immobiliari vogliamo leggere tutto eh, di quell'annuncio, di quella casa solamente se ci colpisce approfondiamo e alziamo il telefono e chiediamo la visita quindi se è vero che l'home staging, le fotografie professionali eccetera, sono strumenti determinanti per presentare l'annuncio al meglio eh, su internet, la planimetria diventa ancora più determinante perché eh, aiuta a capire eh, a chi guarda l'annuncio immobiliare l'organizzazione degli spazi, la funzionalità, l'esposizione e eh, la dimensione. L'organizzazione zona giorno, zona notte, la dimensione della cucina, se c'è una cabina armadio, i bagni, una miriade di informazioni che la fotografia chiaramente non riesce a soddisfare perché la fotografia eh, riesce a farti comprendere quanto sia bello e luminoso quel determinato ambiente ma poi non sai se aprendo la porta quella camera da letto è proprio davanti alla porta d'ingresso oppure se è in una zona notte accogliente e riservata ad esempio. E la particolarità delle nostre planimetrie è appunto quella di eh, fare in modo che chi le guarda eh, resti veramente affascinato, eh, si fermi a, ad approfondire quella casa e eh, siccome è un servizio realizzato a mano, a chi in acquarello, proprio in maniera personalizzata eh, per ogni singolo cliente, noi cerchiamo di riprodurre nella planimetria tutti gli aspetti particolari, costruttivi, materiali, eccetera, che sono presenti nella fotografia. Quindi chi guarda eh, le fotografie e la planimetria insieme eh, riesce a distinguere il divano con quella particolare tappezzeria dove è collocato nella planimetria e così via il letto e via dicendo. Ovviamente eh, aggiungere una planimetria fa sì anche che l'annuncio immobiliare possa acquisire un punteggio superiore rispetto alla concorrenza, alla visibilità. E quindi è veramente uno strumento, non solo che aiuta a chi compra il potenziale acquirente a comprendere la funzionalità della casa, ma aiuta anche l'agente immobiliare a galleggiare tra, la, tra le miriade di annunci simili, e quindi distinguersi ulteriormente perché aumenta il punteggio lo sai e perfettamente certo. come sì, funziona sì, sì, sì. E quindi riesce a, a, ad avere più visibilità sì, sì, sì, no, vero, vero. ecco e invece sugli immobili che magari uh, sono nuovi e quindi abbiamo diciamo, degli spazi nudi eh, come, come interviene il vostro uh, servizio di, di planimetria? ipotizzate un arredo tipo oppure per la tua esperienza rappresenti l'immobile così com'è? Eh, vuoto noi ci affidiamo molto alle indicazioni del cliente, perché chiaramente il cliente è a darci le linee guida, però in questi casi noi arrediamo eh, la casa con un criterio logico, perché la nostra squadra, il nostro team è formato da architetti e interior designer, quindi tutto quello che va realizzato nella planimetria, se non è strettamente collegato alle fotografie, quindi andiamo a riprodurre una disposizione o i colori che magari non ci piacciono molto, ma sono quelli delle fotografie quindi ci atteniamo a quelli, ma nel caso di appartamenti vuoti andiamo a progettare la casa e ad arredarla se il cliente lo gradisce, chiaramente il cliente è agente immobiliare, e con un criterio logico funzionale architettonico molto gradevole, sia nei materiali che nella disposizione dell'arredamento. Però, siccome il nostro servizio è altamente personalizzabile, alcuni clienti agenti immobiliari scelgono di e mostrare solamente la colorazione dei pavimenti piuttosto solamente arredare i bagni che solitamente nelle case vuote comunque sono completi chiaramente sì, sì. lasciando fortuna, anche sì. esatto lasciando <ride> spazio all'immaginazione di chi andrà ad abitare quella casa ma facendo solamente comprendere la la funzionalità degli ambienti, la disposizione della zona giorno e zona notte. Insomma, il nostro è un servizio totalmente personalizzabile, quindi eh, siamo a disposizione della gente immobiliare. Devo dire che uno dei nostri valori aggiunti è proprio la capacità di rispondere al nostro centralino in eh, più lingue e rispondere dal lunedì al sabato dalle 9 del mattino alle 21 di sera con orario continuato, quindi il nostro è veramente un servizio che abbraccia la gente immobiliare e lo accompagna durante questo percorso della vendita io vedo alle tue spalle che c'è un ambiente eh, stupendo, eh, moderno e ricercato mi raccontavi prima che è una sala dove fate i corsi perché è un'azienda comunque dove sono coinvolte tante persone e eh, eh, eh, prima facevo un accenno al fatto che lavorate sul mercato estero eh, all'estero collaborate diciamo, in prevalenza con imprese o con agenti immobiliari giusto per entrare un po' nel backstage ecco, di planimetrie.net Guarda, noi operiamo con, eh, abbiamo nel nostro sito internet eh, 40.000 agenzie immobiliari registrate, prevalentemente Italia e Germania, però ti ripeto, operiamo in più nazioni del mondo e in generale arrivano richieste da anche paesini che io sconosco. E devo dire che la figura dell'agente immobiliare è veramente variegata e in ogni nazione eh, assume un valore, una, un aspetto molto diverso, sia le case, perché alcune case hanno delle conformazioni che noi non possiamo mai avere, come ad esempio una chiesa dentro l'immobile, la palestra, la piscina coperta, eccetera, che noi ritroviamo solamente in casa chiaramente molto prestigiosa. Ma anche la figura dell'agente immobiliare è molto diversa, devo dire che noi rappresentiamo un'eccellenza in tal senso perché eh, siamo qualificati e operiamo con dei criteri molto molto alti e io comunque per svolgere questa professione ho scelto di diventare agente immobiliare e immobiliare tanti anni fa, quindi ho fatto i corsi, ho il patentino anche se non esercito proprio perché quando abbiamo deciso di lanciare planimetrie.net volevo fare in modo che, eh, di essere preparato di conoscere il nostro cliente ideale che è appunto l'agente immobiliare però questa è un'azienda eclettica che è legata al mondo della finitura, della progettazione dell'arredamento, quindi realizzando oggetti per industrie del mobile prevalentemente eh, non solo, eh, realizziamo anche corsi di formazione per chiunque sia appassionato di arredamento, interior design, quindi alle nostre spalle vedi una delle nostre sale formative. Eh, all'interno della nostra struttura di Catania, eh, che chiaramente accoglie chi vuole approfondire i temi dell'arredamento. ma Abbiamo anche un bellissimo laboratorio dove utilizziamo i materiali, prototipiamo, stampanti 3D, plotter, insomma abbiamo una struttura che è veramente dinamica e strizza l'occhio a chiunque voglia approfondire il tema dell'interior design. Ah, peraltro so che hai scritto anche un, un libro abbastanza corposo, me ne hai anche inviato una bella copia, insomma dove, dove si racconta un po' ecco, il, il concetto di, di arredamento. È un, è un volume abbastanza, abbastanza alto che ha anche una prefazione di un personaggio di un certo livello, che di estetica se ne intende. Che sì, è, racconto, è vero. E il libro si chiama Unconventional Design, è una raccolta, un manuale per realizzare la propria casa ideale un manuale che racconta quanto sia importante affidarsi a un professionista, architetto, interior designer per realizzare la casa dei propri sogni, ma svela attraverso questo manuale illustrato di 500 pagine circa a colori eh, tutti i mobili. Sconosciuti, polifunzionali per arredare qualunque spazio, perché la mia professione mi dà eh, la forza di dire che anche nelle case più piccole, e nel libro è dimostrato, è possibile inserire la cabina armadio, eh, la palestra, eh, il biliardo. Cioè cose che chiaramente noi pensiamo possano essere eh, adatte solamente a grandi ambienti. E invece non è così. E la prefazione del libro è scritta da un amico che è Diego Dalla Palma. Un famoso make-up artist di livello internazionale chiaramente eh, definito addirittura dal New York Times come il profeta del make-up eh, ma raccoglie questo libro anche autorevoli recensioni di altri amici o persone che hanno voluto lasciarmi un pensiero eh, Paola Marella ad esempio che ha anche fatto dei corsi con me a Catania sul long styling eh, Alessandro Mendini che eh, sono onorato di aver conosciuto e, di, eh, e ha voluto lasciare una sua impronta, eh, ma anche Tessa Gelisio, insomma tantissimi personaggi autorevoli che hanno voluto lasciare la loro dimostrazione di affetto nei miei confronti manifestando eh, il loro pensiero all'interno di questo libro che eh, per me rappresenta ehm, è una dimostrazione della pratica del mio lavoro che è possibile certo. spogliare nella propria intimità. Una bella testimonianza. Allora, nell'immobiliare, insomma, l'abito fa il monaco, no? quindi la presentazione è tutto. Tuttavia, sarei d'accordo con me che, insomma, direi che sono ancora pochi, tutto sommato, i professionisti che dedicano davvero la giusta attenzione all'estetica di, di, di presentazione. Come com mai, secondo te? Cosa manca? Ma guarda, non lo so, però posso dirti che ehm, l'agente immobiliare deve distinguersi. Molti l'hanno capito, ovviamente, e lo fanno formandosi, eh, essendo sempre sul pezzo, come si suol dire. Però molti altri non hanno capito l'importanza eh, che eh, richiede la figura dell'agente immobiliare. Per questo, alcune volte, purtroppo, viene vista, soprattutto in Italia, come una figura... Che apre le porte e non è molto qualificata. Noi vogliamo scardinare questi preconcetti perché sappiamo perfettamente che non è così, ho anche premesso che in Italia rispetto a altre nazioni nel mondo la figura è qualificata, è formata, è di altissimo livello e la gente immobiliare che vuole distinguersi capisce quanto sia importante realizzare un servizio. Diverso, anche perché alcune volte, eh, in Italia accade spesso, ma non solo in Italia, non sempre si ha un incarico in esclusiva e quindi per fare in modo che eh, il potenziale cliente scelga la tua agenzia e non l'altra che ha lo stesso immobile, è chiaro che deve distinguersi e la planimetria ad esempio la planimetria dipinta chiaramente di planimetri.net può essere anche il regalo da fornire a chi guarda l'immobile o a chi compra casa, eh, che chiaramente fa comprendere quanto lavoro ci sia dietro, anche perché non l'ho specificato, perché ho dato tante informazioni per contatti, però il nostro servizio è... Eh, realizzato senza la presenza dei nostri loghi all'interno delle planimetrie quindi il cliente, agente immobiliare riceverà la planimetria con il suo logo e questo è un valore aggiunto perché fa eh, comprendere al potenziale acquirente della casa che quella planimetria è realizzata dall'agenzia immobiliare stessa quindi fa comprendere quanto sia strutturata non solo mentalmente perché si affida ad aziende eh, organizzate come possono essere la nostra ma proprio perché eh, Presta attenzione all'estetica e all'emozione, perché è tutto è basato sull'emozione. Ecco, il nostro è un po' un servizio di home staging per l'annuncio immobiliare, fondamentalmente. È uno certo. strumento di marketing a tutti gli effetti. Bene, Gianmarco, guarda, io parlerei con te per ore su questi temi, perché sono temi che... Eh, mi interessano sempre, sempre molto e mi, e mi avvincono tutto ciò che è estetico, presentazione, percezione sono, sono diciamo, situazioni che, che insomma, richiamano la mia, la mia attenzione per cui intanto ti ringrazio eh, oggi per la tua eh, disponibilità e per le informazioni che hai voluto condividere con noi ma sappi che tornerai ancora allo sgabello nei prossimi mesi perché vorrò farmi raccontare altre cose in relazione alla bella attività che stai portando avanti io sarò felice di accompagnarti e ti ringrazio per avermi invitato. A presto. Benissimo. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare, vuoi presentarlo da questo sgabello virtuale? Puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola a Ti aspetto in occasione del prossimo video.